auguri, buon anno, buon anno a tutti quanti, arriva il 2021 cari amici miei, arriva il 2021 e tra poche ore finirà questo 2020, e che vi devo dire sul 2020 che già non sapete, però se volete ve la dico una cosa di questo 2020, ed è una cosa sulla quale vi invito a riflettere. Secondo me il 2020 è stato l'anno del risveglio e del cambiamento. Quest'anno, il 2020, che è l'anno che sta per passare tra poche ore, appena iniziato ha portato tanta paura. Forte, una crisi economica che credo che sarà definitiva per questo sistema che conoscevamo. E tutto questo nella maggior parte della popolazione. Il sentimento di paura è un sentimento umano. La paura è qualcosa che è dentro di noi. E la manifestiamo di fronte a qualcosa di invisibile, di ignoto, di sconosciuto, di intangibile. Come per esempio può essere un virus nuovo. Ed è molto più terribile della paura il del dolore, quello fisico, quello psicologico. E tutto ciò ci può gettare nella sofferenza e nella morte questa paura, questo ci hanno raccontato quest'anno, anche attraverso un abbraccio. Dare un abbraccio a chi ci ama poteva significare condannarlo a una morte atroce attraverso un'intubazione. Quindi attenti a non abbracciarci e a non dare un bacio a chi amiamo, soprattutto agli anziani. Potremmo ucciderli. Questo 2020 è iniziato così. A chi voleva abbracciare un cinese e poi, guarda caso, è ammalato proprio di questo nuovo virus. E chi invece, per il nostro bene, ci ha ordinato di stare dentro, ci ha chiusi in casa, ha messo gli arresti domiciliari, ma era per il nostro bene. E questa persona non abbia mai preso alcun virus. Mentre chi voleva fare i party cinesi, i cocktail, abbracciare i cinesi, ha avuto il virus quindi da qua l'opinione pubblica ha capito qual era la strada giusta chiudiamoci tutti dentro evitiamo il contatto fisico introduciamo il concetto di distanziamento sociale per stare tutti lontani almeno un metro perché no peccato però che con le leggi che abbiamo in Italia attualmente non possono entrare dentro le nostre case a controllare che stiamo separati una stanza con l'altra ma ci arriveremo piano piano perché per il nostro bene dobbiamo vivere così autisticamente distaccati senza sentimenti cosa sono questi sentimenti umani neanche fossimo fossimo degli uomini, delle donne che viviamo e abbiamo bisogno della socialità ma che l'importante è respirare sì, però Con questa, è importante, e mica possiamo respirare senza. Cos'è tutta quest'aria che entra nei polmoni? Questo 2020, quindi, ce l'hanno detto così. Non puoi uscire a mangiare un panino o stare in macchina in riva al mare con la tua fidanzata perché vieni denunciato, ti fanno il 650 del codice penale con un decreto legge, un dpcm, ma che sono questi dpcm? non lo sapevamo molti ancora non lo sanno oggi, ma sono pochi davvero perché vedete da una forma di ignoranza per la legge, per l'importanza che non davamo alle cose più semplici come uscire a fare una passeggiata e uscire a prendere un caffè questo virus è impressionante è così strategico che sembra sembra politico. Sembra qualcosa di, strate, di tattico, sembra qualcosa di organizzato a tavolino. Pensate, no? Quindi, chi ha disobbedito è caduto ammalato. Anche personaggi importanti che disobbedivano. Abbracciamo i cinesi, usciamo, facciamo facciamo i party, andiamo a bere, andiamo al bar, per carità. Mentre invece l'uomo casto, l'uomo separato, colui il quale era rispettoso di queste leggi, è stato un esempio. Che non è mai, mai caduto ammalato. Lui con la sua mascherina, lui che adeguava i dpcm a questo virus, si evolveva i dpcm alla stessa velocità con cui... Cambia un virus. Ogni 15 giorni un DPCM nuovo. Attenzione, eh, perché dobbiamo stare sempre al passo, dobbiamo leggere tutti i DPCM, perché solo così potremo sopravvivere. Perché l'importante non è essere umani, ma è respirare. Vivere è diventato questo. Respirare. Perché altro non può fare niente. Il messaggio è stato chiaro dall'inizio. Fate come vi diciamo e andrà tutto bene tutto a posto dovete fare come vi diciamo noi chiudete i negozi chiudete i bar perché ricordate noi lo facciamo per il vostro bene e per questo e chi non ci crede è quello che tv stampa e questo governo hanno definito un complottista pianista, ho cercato i termini complottista andiamo su internet e vediamo che complottista qualcuno dice sicuramente qualche complottista che il termine complottista è riconducibile dopo l'assassinio Kennedy quando tutti quelli che avevano cominciato a delugubrare determinate eh, ipotesi fossero complottisti ma complotto, complottare vuol dire agire nell'ombra vuol dire ordire qualcosa contro il sistema questo è, un com è complottare quindi complottista non c'è come definizione e neanche terapiattista. proprio quello sui dizionari vecchi non lo troverete mai molto difficile anzi se lo trovate fatemelo sapere Di complottista, terapiattista non c'è sapete quale termine c'è che si addice molto a chi segue una narrativa di, di un sistema che va contro la nostra Costituzione, quindi contro l'ordinamento. Poi non lo vedete, ma ve lo dico io. Il termine collaborazionista. Collaborazionista, i pratica e il collaborazionismo. E beh, la sono tolta con poco, però poi sopra c'è anche collaborazionismo. Attività di sostegno a un regime straniero occupante oppure a una dittatura interna. Collaborazionista è chi sostiene un regime straniero occupante o una dittatura interna. Dittatura, dignità e autorità di dittatore, è il tempo che dura, regime politico caratterizzato dall'accentramento di tutti i poteri in una sola persona oppure organo. Non vi dice qualcosa? Una volta l'Italia era una repubblica democratica basata, fondata sul lavoro. Una volta la sovranità apparteneva al popolo e l'esercitava le nei modi previsti dalla Costituzione. Una volta c'era qualcosa che si chiamava Parlamento, che era eletto dal popolo, mentre invece il Presidente del Consiglio non mi pare che sia eletto dal popolo. Dittatura. con dittatura no perché il governo ci ha detto state dentro ma per il vostro bene state dentro no, non andate nei bar nei periodi di festa soprattutto e, perché ci, ci possono stare tante persone ma e se entrano due alla volta no no no chiudete chiudete e, ci andate in altri periodi quando che so lontano dal Natale lontano dal Capodanno perché anche nei periodi lontano dal Capodanno e dal Natale si può entrare in pochi, nei periodi natalizi, nei periodi di festa, e, e sarà l'aria, il clima festoso che aumenta la possibilità di contagio all'interno dei bar. Non usciamo di notte, ricordate, è già da, da quest'estate che ce lo dicono, dalle 18 alle 6, e il virus è giovane, è uscito quest'anno, è iniziato da poco la sua carriera di virus, quindi la notte vuole uscire e quindi è facile incontrarlo. Prima dalle 18 alle 6, vi ricordate quest'estate, perché col caldo esce, magari va in giro, non si capisce dove, perché ormai le discoteche e i locali sono tutti chiusi, però gira. Adesso sta un po' invecchiando, e l'inverno, forse complice in freddo, è dalle 10 di sera alle 5 di mattina quindi non uscite la notte e, e, e soprattutto niente assembramenti, attenzione, distanza sociale, un metro, un metro e mezzo, vediamo con la mascherina tutto. e tutto, e i supermercati no, nei supermercati potete andare anche una alla volta, sicuramente, con la mascherina, con un metro, però nei supermercati poi lì negli scaffali vi muovete tutti. Lì non, non ci sono, non ci sono state evidenze scientifiche che dimostrino che nel supermercato gira il virus, eh, però nei bar sì, nei ristoranti pure. I ristoranti che eh, diciamo hanno un fatturato che realizzano solamente la sera, soprattutto, possono tenere aperta a pranzo. E infatti una volta andavo a cena con la mia famiglia adesso invece mi faccio incartare tutte le portate le faccio mettere sai nell'alluminio, nell nel domopac e, e le porto a casa quindi niente assembramenti in bar, ristoranti, solo supermercati non si può stare nei bar solo nelle ricevitorie sì perché nella ricevitoria tu puoi entrare a giocarti i numeri, l'enalotto, a comprare sigarette nei tabacchini, nei bar no quindi vedrete quelli che hanno bar e tabacchine e ricevitorie i ristoranti sono chiusi a cena, ti abbiamo detto. Però, però, però gli autogrill sono sempre aperti. È stato forse scientificamente dimostrato, che in autostrada il virus, essendo giovane, non ha la patente quindi non circola. E quindi nelle aree di servizio e negli autogrill si può stare dentro, si può stare fuori, prendi, porti via, mangi là, ti siedi. Non c'è un limite di orario. Qualcuno forse ha fatto anche una festa. E però attenzione eh, che ormai la storia è finita perché adesso c'è il vaccino della Pfizer anti-covid mm? e però non è proprio così il, il vaccino non è stato testato secondo i protocolli perché c'era la fretta di metterlo sul mercato ragazzi qua abbiamo un, un tasso di incidenza che è più basso sicuramente dell'influenza stagionale però bisogna fare presto quindi se è vero che per il vaccino influenzale uno ci avranno messo una decina d'anni per farlo, no? perché studi, ricerche, test e controteste, test soprattutto per i soggetti allergici, tutta questa trafila qua, per avere poi un vaccino. A proposito, parlate con Stefano Montanari, con il dottore Montanari, chiedete a lui quanti i vaccini, perché lui ha un microscopio elettronico e li guarda, li, li guarda proprio da vicino, vi saprà dire la qualità dei vaccini, influenzali testati con dieci anni di esperienza e via scorrendo. Questo no, questo l'hanno messo subito sul mercato e poi non è neanche un vaccino. Qualcuno l'ha definito siero, fatevelo spiegare dai medici la differenza. È un siero RNA, eh. e l'hanno testato subito sulla popolazione. Sì, qualche complottista e terrapiattista dice che già dai tempi del tribunale di Norimberga non si possono testare sulle popolazioni farmaci, medicine, sieri e quant'altro però parlate con i collaborazionisti loro vi sapranno dare delle informazioni quindi questo vaccino ha una serie di effetti nocivi sulla salute però vogliono, vogliono imporlo per il nostro perché andrà tutto bene la Pfizer avete saputo non si assume responsabilità un bugiardino tradotti in italiano, che poi una, un po' c'è, un po' non c'è questo bugiardino, troverete tante informazioni. Il fatto che non si, non, si, non si assume la responsabilità per i danni derivati dal vaccino. Però, però dicono tutti di farlo, quindi probabilmente è sicuro, eh? attenzione. E, e tanto meno il governo si, si assume le responsabilità. Quindi la FAZE non se le assume, il governo non se l'assume, assume, però lo vogliono rendere obbligatorio. E consigliano di farlo, soprattutto agli anziani. Soprattutto ai tanti anziani, perché già abbiamo perso troppi anziani nell'RSA con questo primo Covid. Con questa, con questa prima ondata. Adesso quelli che rimangono devono vaccinarsi. Lo dice l'Inps? Non lo so. E poi, ricordatevi, è importante la vaccinazione di massa. Perché è l'immunità di gregge che deve essere garantita. Immunità di gregge i gregge sono l'insieme di pecore quindi questo 2020 è stato l'anno del risveglio non per tutti l'augurio particolare che voglio dedicare non è ai collaborazionisti ma è ai risvegliati e voglio farlo dedicandovi sulle note di questa canzone scritta, anzi interpretata da Mariah Guerri, voglio dedicarla a tutti quelli che in questo momento sono ancora in attività a tutti i risvegliati persone normali che sono diventate che sono dovute scendere in prima linea per difendere il concetto di essere umano, quel concetto che molti hanno perso perché credono che la vita sia respirata. La vita è anche. Soprattutto la vita è vivere. Esseri umani e manifestare avere la possibilità di esprimere la propria umanità però questo la dovrò spiegare ai collaborazionisti allora un buon Natale